Continua il nostro percorso di Quaresima e in questa domenica veniamo per così dire abbagliati dalla luce sfolgorante che viene dal Cristo Gesù trasfigurato. Ah, voi direte, cioè, ci, ci chiediamo che, che senso ha questo, questo episodio, questa luce, questa luce è in un tempo buio come è considerato in genere il tempo di Quaresima, tempo penitenziale, tempo in cui dobbiamo Rivedere la nostra vita spirituale dobbiamo ripensare al nostro modo di essere cristiani e siamo intristiti anche dalle penitenze perché questa luce? Perché abbiamo bisogno, non possiamo fare a meno di una luce, di una luce che ci rincuori, di una pacca sulla spalla, di un incoraggiamento appunto che ci porti, ci porti a, a considerare che questo ci aspetta in definitiva. Ci aspetta questa luce, questa luce eterna, questa gioia meravigliosa, una luce che viene. Viene sul monte Tavoro ci, e ci avvolge queste parole del padre, ecco mio figlio, e queste altre parole di Gesù, alzatevi non temete. E Don Antonio Bello fa una riflessione interessantissima su queste ultime parole, alzatevi, cioè cosa state aspettando? Vedete il mondo, non vi accorgete che il mondo soffre, il mondo muore, non rimanete, non vi attardate in quelle che sono le vostre contemplazioni, le vostre visioni narcisistiche, il vostro riduttivismo spirituale, la coltivazione della vostra vita standard, uscite dalle vostre pigrizie e consumate, no? Con, eh, andate incontro a chi ha bisogno, ecco, non temete, cioè. Abbiamo bisogno di sentircelo dire, abbiamo bisogno sempre di qualcuno che ci incoraggi, abbiamo bisogno anche di un abbraccio in circostanze difficili, prima di un intervento chirurgico, prima di un esame, prima di affrontare una situazione particolare, abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostenga, di qualcuno che ci incoraggi nel cammino così anche nel cammino di fede abbiamo bisogno di questa parola eh, consolante e questa parola rinviene proprio a Gesù che ci esorta ad alzarci, alzarci in una maniera ecco, eh, decisa, eh, vivere cioè la, la risurrezione, viverla già mentre facciamo penitenza, mentre facciamo questo cammino di conversione in questa quaresima. Buona domenica a tutti!